Buongiorno a tutti, direi che possiamo partire con questo quinto webinar dei martedì dell'integrazione di Overland Hamburg. Do il benvenuto a Francesco Zorzi, Technical Manager di Synology. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Grazie a te, Francesco, grazie della disponibilità. E speriamo appunto che il webinar vada per il meglio come, abbiamo, come è successo con i precedenti. Sappiamo che. Eh, l'integrazione tra vendor è uno dei plus di questi incontri, partirei subito con l'agenda così vediamo cosa, di cosa parleremo questa oggi, quindi la presentazione di uh, Overland Thumber, prima e poi di Sinology, eh, le soluzioni tecnologiche a disposizione dei due brand, l'integrazione che c'è tra i due brand, e poi vedremo alcuni casi di utilizzo e ovviamente la sessione di domande e risposte è disponibile per coloro appunto, che vorranno o che avranno dei dubbi a riguardo. Uh, vado velocemente alla prossima slide. Quindi parlando un po' di chi è Overland Humberg per chi non la conoscesse, cercheremo di essere cercherò di essere molto breve. Overland Tamber è la fusione di due società Tamber Data, azienda tedesca Overland Storage, azienda americana con ehm, un passato estremamente importante, nel senso che le aziende sono entrambe nate intorno tra il 79 e il 1980, quindi sono circa 40 anni di esperienza nel mondo dei dati eh, siamo presenti in oltre 90 nazioni e veniamo appunto riconosciuti come un brand estremamente affidabile soprattutto dai, dai partner che hanno che hanno provato ovviamente le, eh, le nostre eh, soluzioni che conoscono i brand RDX e NeoSeries. La nostra missione da oltre 40 anni è quella di aiutare le aziende a salvaguardare i loro beni più preziosi, ovvero loro asset digitali, i loro beni digitali, quindi i dati. Lo facciamo attraverso soluzioni di hybrid cloud, quindi soluzioni ibride che ci permettono appunto di gestire i dati on-premise e in cloud. La nostra presenza, come ho detto prima, è globale, la nostra uh, sede principale è in America, mentre la sede per l'Europa è a Dortmund. Io sono basato in home office, quindi come dico sempre lavoro sulle direttrici A1 e A4, anche se in questi periodi ovviamente abbiamo, eh, dopo, prima del pre-lockdown e post-lockdown, ovviamente i viaggi sono limitati, per cui non abbiamo eh, lavoro più che altro in home office. Eh, per quanto riguarda invece la nostra sede europea è a Dortmund, dove è presente tutta la parte di eh, supporto, anche in multilingua, la parte di logistica, la parte di, di sales e di marketing ehm, e anche appunto la parte di riparazioni. La nostra fabbrica invece di produzione, perché eh, Tamberata è, Overland Tambers, è un produttore a tutti gli effetti, è basata ovviamente in Cina. La direzione strategica della società è quella di andare sui tre grandi... Uh, aree quindi quella degli OEM essendo produttori forniamo le nostre soluzioni in uh, OEM anche ad altri, ad altri partner ad altri brand molto più famosi di noi gli account strategici e poi abbiamo la nostra rete di reseller appunto di rivenditori che ovviamente ci supportano uh, da diversi anni quindi con la loro presenza ci permettono di uh, continuare appunto la, la nostra storia tra le soluzioni che troviamo eh, di overland amber abbiamo due portafogli prodotti le soluzioni rdx e le soluzioni neo Series. prima però di addentrarmi nei prodotti io passo la palla a francesco che ci parla velocemente di chi è sinology sostanzialmente ci dà un'indicazione effettivamente di chi è sinology buongiorno a tutti Grazie ancora per la partecipazione. Allora, Synology è una, una delle realtà più importanti nel panorama delle soluzioni di storage, dunque lato NAS e eh, diciamo SANE in, in alcune parti. Il nostro core business è l'aspetto di gestione e soprattutto l'aspetto applicativo e dei servizi correlati a quello che è il parco dei dispositivi, dunque NAS, dunque abbiamo dei prodotti che, eh, sono estremamente variegati abbiamo un principio di scalabilità alla base diciamo della nostra roadmap eh, tecnica e di conseguenza pochi prodotti pochi per modo di dire ma molto specifici e orientati alla scalabilità soprattutto a medio e lungo termine in particolar modo il nostro cavallo di battaglia è il sistema operativo con le sue funzionalità e le sue applicazioni che è dsm che è dal punto di vista operativo copriamo segmenti che spaziano dal, dal dalla semplice diciamo principio di archiviazione all'archiviazione in sicurezza e protezione per questo siamo ottimi diciamo partner e, e ringrazio Paolo di Overland per essere per l'invito e allo stesso tempo tutte quelle che sono integrazioni per l'aspetto la, analitico basato sul machine learning, learning dunque, Segmento di surveillance e segmento, ad esempio, nel caso attuale di controllo termografico radiometrico, piuttosto che altro, e in più tutte quelle che sono le soluzioni di archiviazione e protezione del dato e messa in disponibilità, dunque di storage di prossimità. Ma è più importante come in questo momento lo mm -hmm. smart working. E dopo appunto vedremo. Ok. Grazie, grazie Francesco eh, per l'introduzione poi dopo magari, quando c'è la parte ovviamente di eh, prodotto eh, e di integrazione avrai tu la palla appunto di presentare in maniera più dettagliata le soluzioni anche perché questa volta lo faremo live, quindi eh, tutto sulle tue spalle. Detto questo eh, presentiamo, presento velocemente in quattro parole, anzi un po' più di quattro, le soluzioni ADX e poi le soluzioni NIO. Eh, vediamo se... Riusciamo a fare uno swap delle, delle slide. Ok, sì. Uh, quindi delle soluzioni RDX, dove abbiamo attualmente 37 eh, brevetti e, eh, confermati e 5 in conferma. Uh, non so se tutte le persone presenti lo conoscono o meno, ma sostanzialmente RDX è la combinazione di due tecnologie: del tape e del disco. Perché del TAPE, perché abbiamo una soluzione eh, trasportabile, eh, robusta, eh, di lunga durata del disco perché all'interno di questa cartuccia che ha proprio la dimensione eh, di una mano infatti la mostro magari in camera ehm, quindi sta in una mano all'interno di questa cartuccia c'è un disco, un disco da due pollici e mezzo che è protetto in, in maniera eh, da dei bumper in silicone quindi è protetto da polvere da, eh, da, da, da, da scariche elettrostatiche dall'umidità, quindi è un disco estremamente protetto e quindi abbiamo tutti i benefici che ne derivano appunto dal disco, quindi la, le performance, le prestazioni, la capacità, quindi eh, abbiamo un supporto che è rimovibile e trasportabile eh, e che quindi coniuga i benefici di queste due tecnologie. Uh, RDX appunto, uh, sta per removable disk e quindi come soluzione uh, per appunto il uh, backup dei dati è una delle soluzioni diciamo perfette da questo punto di vista, uh, si integra semplicemente all'interno dei sistemi si, eh, si può integrare proprio anche all'interno dei server perché esistono delle soluzioni che poi da 3,5 pollici e mezzo, da 5,25 che ci permettono di alloggiare le nostre soluzioni all'interno di altri prodotti. Eh, esistono in versione, come detto prima, interna ed esterna con interfaccia USB 3 o SATA 3. Eh, tra le varie eh, poi eh, particolari funzionalità c'è anche la parte di encryption hardware per le soluzioni SATA 3. Eh, piuttosto che le funzionalità Worm e eh, RX Lock che poi vedremo ransom lock che poi vedremo più tardi um, i media quindi le cartucce che vanno da una capacità di 500 giga ad un massimo di 5 tera e la cosa interessante è che tutte le soluzioni sono compatibili tra di loro tra il futuro e il passato perché potremmo oggi qui io ho una cartuccia da 160 giga che è Nata è stata prodotta nel 2011 e che oggi continua a funzionare, ma soprattutto si integra con i nuovi drive RDx eh, USB 3 Plus che sono usciti un paio di anni fa. Quindi abbiamo una compatibilità che è appunto eh, trasversale, appunto tra il passato e il futuro. Eh, la cosa interessante delle soluzioni RDx oltre a essere quella appunto di essere rimovibili, trasportabili di poter sfruttare la rotazione quindi delle cartucce per una migliore strategia di backup e di protezione dei dati sono anche le soluzioni Quickstation le soluzioni Quickstation non sono più eh, con interfaccia SATA o USB 3 ma hanno un'interfaccia di rete quindi si adattano in maniera molto più flessibile a quello che, è, a che sono gli ambienti fisici e gli ambienti virtuali quindi abbiamo soluzioni da 4 slot o da 8 slot e eh, abbiamo una serie di eh, possibili eh, configurazioni plausibili eh, che ci permettono appunto di adattarle a diversi ambienti eh, possiamo avere dei singoli target ai casi, perché quello ci si interfaccia sulle cartucce con appunto il protocollo ai casi. possiamo e configurare l'equistation con un volume logico con un volume logico con il full tolerance oppure come soluzioni fra virgolette ibride per cui eh, l'equistation 4 come un autoloader quindi dove c'è un drive quindi una cartuccia attiva alla volta mentre sulla sull'equistation 8 dove abbiamo un'emulazione di libreria a nastro quindi viene vista appunto dai sistemi come fossero appunto la libreria a nastro Proprio per questo ehm, abbiamo una, aggiunto una slide in più perché ovviamente tra le soluzioni RDX, come ho detto prima, ci sono diverse funzionalità di protezione dei dati, come l'encryption, come Ransom Block e come RDX Worm. A tal proposito, dico due parole sulle soluzioni RDX Worm: Worm sta per write once, read many, write once, read many, quindi Scrivo una volta, leggo molteplici volte e sostanzialmente è una tecnologia che mi permette di appunto, scrivere i dati sulle cartucce e fare in modo che questi non siano più modificabili, quindi per quei casi in cui è necessario appunto, che il dato che viene scritto sulla cartuccia non sia più modificabile. Quindi pensiamo a eh, esami clinici, a, oppure a, a radiografie o, o altre diciamo, tipologie di dati appunto che non possono essere più modificati, oppure studio di avvocati, notaie e via dicendo. L'altra funzionalità è RDX Lock, di RDX Lock è Ransom Block. Quindi la possibilità eh, di eh, abilitare questa funzione che protegge la mia cartuccia. Da possibili processi non autorizzati. Quindi sostanzialmente è una parte di software che si interpone tra i miei sistemi eh, server, diciamo così, e il mio RDX. In questo caso, ovviamente, vado a tracciare tutti i processi che cercano di accedere e a bloccare quelli ovviamente malintenzionati eh, e ad abilitare quelli effettivamente, che sono stati eh, concessi appunto per la scrittura sulle cartucce eh, RDX. Qui abbiamo il portfolio delle soluzioni che globalmente si integrano con, eh, con Sinology, perché appunto la parte di integrazione con Sinology è data per la maggior parte delle soluzioni con appunto gli RDX, con gli RDX Quick Store e con gli RDX QuickStation. Dico solo due parole relativamente alla parte Tape che è, su cui abbiamo anche ulteriori brevetti, eh, 16 confermati e 3 ovviamente in conferma perché comunque è una delle tecnologie che fanno parte del portafoglio delle soluzioni um, detto questo io uh, passerei la palla a te eh, Francesco per la parte appunto poi di integrazione tra le soluzioni e per presentare un attimino quelli che sono i prodotti di Synology perché ovviamente chi ci, uh, chi ci sta guardando e ascoltando magari vuole sapere un, un pochino qualcosa di più su, su, sui prodotti di Synology Grazie Paolo. Allora, prima di tutto il concetto di integrazione si basa su, su una logica a livello diciamo uh, di base, ossia l'RDX è un drive che viene identificato come tale. Dunque la primo, il primo punto su cui identificare in termini di integrazione è che tecnicamente l'RDX non è l'equivalente di un disco USB capirci, RedX una volta una volta connesso al NAS, come adesso vi farò vedere qui dietro di me. si sì, vuoi condividere lo schermo? A... Sì, sì, assolutamente. Allora aspetta che te la ti passo. Allora assegna Eccoci qua. eccoci qua, dovresti avere avuto la conferma per condividere eh, lo schermo arrivo, eccolo qui dovreste vedere lo schermo adesso sì, ti confermo perfetto, dunque l'RDX come viene interfacciato su, sul NAS? l'RDX viene interfacciato come un dispositivo specifico in quanto è proprio specifica l'applicazione dunque si è connesso ad esempio via USB caso abbiamo un tape da, da un tera e questa funzionalità permette da un lato l'integrazione nativa di, del concetto ad esempio di espansione fisica, ma allo stesso tempo viene identificato anche nel sistema di backup proprio come drive specifico. Questo cosa significa? Che nel momento in cui noi andremo a definire un task per esempio e andare a, a, a dare una disposizione di questo task, una volta effettuato ad esempio il comando, noi otterremo che cosa? Otterremo quello che al termine è l'espulsione del, del tape. Adesso è terminato e adesso è stato, il tape è stato espulso. Tutte, tecnicamente, una volta espulso, il tape va fuori linea. Tecnicamente, però immaginiamoci di effettuare una schedulazione piuttosto che altro. Immaginiamoci che voi utilizzate. Eh, un sistema diciamo di backup come è hyper backup di Synology dunque che integra tutto il sistema di deduplica proprietaria dunque salvataggio a basso livello potete da un lato godere della sincronizzazione del version incompleto del, del backup. Ma allo stesso tempo tutto ciò che è nella funzionalità di Synology la trovate nell'RTX questo perché è molto importante perché nel caso ad esempio di un drive eh, sottoposto a spostamento ma anche della classica copy off-site rende specifica anche la correzione dell'errore all'interno del tape. Dunque la differenza sostanziale è che la possibilità che voi eh, portiate via un drive USB, faccio un esempio, corrotto, viene praticamente quasi azzerata. Questo perché? Perché Synology ha integrato, oltre all'aspetto di espulsione e altro, tutto l'aspetto di salvataggio e il sistema di deduplica all'interno dei driver edX. Questo cosa significa? Che nel momento in cui noi andremo, ad esempio, vedete che non è, non è connesso, io adesso mi sposto un attimo, vado a inserire la, la, la cassetta, abbiamo Ho anche sentito il click, mio... abbiamo anche sentito il click, no, effettivo sono un tecnico, vedete ricomparire del, del drive, solo con l'inserimento della cassetta, dunque non con lo sgancio di tutta l'unità, solo con l'inserimento, e allo stesso tempo il sistema di salvataggio cosa vi permetterà vi permetterà di avere che cosa di nuovo lo status di online ma allo stesso tempo avete il beneficio ad esempio io ieri ho fatto delle, delle prove per esempio nella notte e praticamente avete un enorme beneficio perché avete tutto il sistema e la velocità del sistema di duplica eh, basata sul, sui nostri standard e sul sistema proprietario sin oggi questo cosa implica implica che in termini di salvataggio, in termini operativi, avete non solo un drive esterno, ma avete un drive integrato, che integra il controllo a livello del micro, di corruzione praticamente eh, quasi impossibile, se non nel fatto che saprete della corruzione qualora questa avvenisse. Dunque, immaginiamoci di fare un paragone in drive esterno RDX con l'integrazione sinologica. Voi, Qualunque backup e qualunque verifica di integrità vi permetterà di sapere che quello che vi portate via è integro. Vi permetterà di verificare se sono sottoposto, ad esempio, a un attacco come può essere un ransomware, grazie al controllo e alla gestione dell'applicazione, ma allo stesso tempo vi permetterà di correggere l'errore senza trovarvi in mano la condizione in cui, quando dovrete accedere a quel tape, dunque accedere a quei dati, scoprirete ad esempio che è un dato ad esempio rotto, questo non può succedere se utilizzate le varie accortezze ma soprattutto perché l'integrazione non è solamente un'integrazione eh, diciamo come se fosse un drive USB, è proprio un'integrazione nativa all'interno del, del sistema di tape e soprattutto parliamo dal punto di vista del contrasto di attacchi informatici articolati, l'espulsione fisica con l'impossibilità di ricaricare il tape rende sicuro che cosa? Sicura un'archiviazione che viene sganciata fisicamente senza necessariamente incorrere, ad esempio, nel rischio quando si ha, ad esempio, un NAS e un NAS secondario, dove se magari vi è una configurazione, ad esempio, di amministratore o altro, sul NAS primario verso secondario, questa permette talvolta di fare un'escalazione dei privilegi e di andare a distruggere i backup anche sul secondario. Dunque, in termini di disaster recovery, abbiamo una soluzione che effettivamente è integrata, cioè l'integrazione, dunque, rimando, non è solamente... Concetto di avere un'interfaccia USB e poterli scrivere dentro, è proprio un'integrazione nativa a livello proprio di driver e di gestione dell'RDX del, del, del come device e, delle, e dei, dei, dei RDX, e allo stesso tempo tutta l'integrazione nativa del controllo di errore e di gestione ed estrazione. Questo rende imbattibile questa integrazione tecnicamente sul mercato e allo stesso tempo permette di interfacciare soluzioni come sono, ad esempio, soluzioni Synology. Una soluzione di archiviazione che nasce per essere trasportata, nasce per essere movimentata a differenza del classico disco da due e mezzo, senza protezioni, senza assorbimento della, delle vibrazioni e altro. E in particolare adesso arrivo su un altro punto di vista. Quali sono, eh, io sono un tecnico, perdonatemi se non sono super specifico commerciale, quali sono le integrazioni? Beh, allora, le integrazioni si articolano in realtà in varie, in varie realtà abbiamo ad esempio quelle che possono essere integrazioni dal punto di vista dello storage, eh, dello storage secondario, come ad esempio andiamo a immaginarci una PMI, andiamo a immaginarci NAS di questo genere, piuttosto che anche nelle soluzioni più piccole e praticamente nell'idea di un'archiviazione esterna. Dunque immaginiamoci una condizione, adesso vi richiamo visualmente, una, una, una condizione in cui avete il classico due baie, per esempio in azienda, adesso con lo smart working a casa e cosa vi, vi permette di avere non solo il backup ma redx grazie all'integrazione con sinologi data sinologi backup e replica ma con altri sistemi come hyper backup e altro vi permette anche di, per di fare uno scarico dunque un offload di grandi dati faccio un esempio pratico immaginiamoci dove viene utilizzato appunto spesso volentieri il classico studio grafico architettura piuttosto che studi tecnici dove hanno o quantità di dati o anche magari pochi dati ma di dimensioni grandi e che soffrono il problema ad esempio di una mancanza di connettività da parte del, dell'operatore prima avevamo l'ufficio dunque immaginiamoci adesso con le abitazioni poi con lo smart working c'è stato sicuramente un peso maggiore dunque cosa significa? Significa che qualunque sia il NAS che voi andate a scegliere l'RDX può essere integrato non solo come backup ma può essere integrato anche come veicolo di scambio, tanto che può essere utilizzato e viene spesso utilizzato per, ad esempio, spostare grandi quantitativi di dati, tecnicamente, e questi grandi quantitativi di dati vengono tra, praticamente trasportati tramite l'RDX. Questo trasporto, integrando la deduplica proprietaria e controllo a livello di, di, di, di, di, di system, eh? vi permette di fare lo scarico dati con la certezza che quello che state scaricando sia integro. Il che non è da dare per scontato, soprattutto su drive esterni, perché nel caso di drive esterni, se vi fosse una corruzione e voi effettuate una copia, voi copiate il corrotto e vi renderete conto che è corrotto solo quando avrete bisogno del dato. Di conseguenza, cosa abbiamo? E questo è il punto strategico. Eh, abbiamo un sistema che non è appunto solo per un, utilizzabile per un principio di backup eh, o per un principio, tra virgolette, le di backup punto offsite, ma anche, ad esempio, di trasporto dati quando c'è un problema di connettività ed altri. Nel caso dello smart working, e dunque nel caso del, del, dello storage di prossimità, dunque quello storage che può essere installato ad esempio nelle case con delle soluzioni molto compatte anche dei costi ridotti di due baie particolari, vi permette di fare che cosa? Di, so, di soperire a problematiche di connettività specifiche di in quel momento o anche, chiamiamole croniche, immaginiamoci, a me è successo nel caso di uno, di uno studio, di un studio di architettura abbastanza importante, dove la necessità dello studio era quella di far lavorare i vari architetti e altri sulle varie tavole e i vari progetti. Il problema della connettività non è poco, soprattutto in un periodo dello smart working, dove le connettività ultrasaturate hanno praticamente impedito la gestione, la gestione pratica delle, delle, diciamo, di una buona sincronizzazione. E allora per poter gestire e, scarica, e permettere ai soggetti di lavorare a un determinato progetto, vi era ad esempio una sincronizzazione ogni giorni grazie allo spostamento di un tape, questo perché è importante perché lo spostamento di un tape ha permesso di sopperire a una problematica di connettività in un, poco, in un gesto veloce e rapido per poi continuare l'aggiornamento, dunque immaginiamoci che c'è un grande progetto e che un'unità, un, un, un team poi sviluppa una parte di questo progetto abbiamo una sincronizzazione che sincronizza i dati minori i dati più piccoli poi, quando un team di lavoro deve unire i dati di un altro team di lavoro, un professionista deve unire i dati ad un altro professionista, basta un semplice passaggio con un RDX e potrete fare lo scarico e integrare la copia locale sincronizzata, dunque evitare la sincronizzazione che, che farebbe collassare la connettività e tra la disponibilità dei dati a tutti i team. Un altro lato invece è l'aspetto di prevenzione, diciamo, quel lato sicurezza applicato alle soluzioni. Perché è importante? Noi abbiamo visto che c'è uno sgancio fisico lo sgancio fisico è importante perché qualora nella malaugurata caso ci fosse un attacco informatico che riesce ad accedere al vostro NAS e questo io consiglio sempre di seguire i nostri webinar seguire soprattutto le linee guida per costruire un NAS sicuro da un certo punto di vista, però qualora vi fosse un'escalazione di privilegi ricordatevi di un concetto diciamo proprio di base Nulla può impedire il rimontaggio di un drive. Dunque, se voi prendete un drive esterno o, prendete, o fate una sincronizzazione NAS a NAS e avete dei privilegi chiaramente da quel NAS all'altro NAS, dunque non un contro backup nel NAS secondario, qualora ci fosse un'escalazione, un attacco su quel NAS primario, qualunque drive USB interno che sia che voi andate a smontare può essere rimontato. E questo gli attaccanti lo sanno molto bene. Perché la prima cosa che fanno è lanciare un MD ADM, vedono cosa c'è di connesso, anche se non montato, e lo ritirano su. Con RedX questo non può succedere. Non può succedere perché? Perché vi è un distacco tecnicamente fisico e allo stesso tempo il fatto di reinserire il tape o di non reinserire il tape può essere programmato, ad esempio, con determinate azioni. Ad esempio, se in determinato giorno tizio non reinserisce il tape si possono applicare delle condizioni, applicare delle, diciamo, delle, delle misure, e altri. praticamente vengono integrate delle regole, esatto, e vengono integrate e, e si ha sempre la certezza di avere salvataggio, di capire se c'è un'anomalia o altro. E soprattutto arrivo su quest'altro punto. L'integrazione con i prodotti Overland Handberg è importante anche nel conoscimento, poi Paolo anticiperà, di quelle che sono le funzionalità avanzate, come i concetti Worm. Attenzione, i tape o l'antanberg hanno il blocco di struttura Tecnicamente, chi lavora nel campo, ad esempio, forense, piuttosto che esempio, avvocati, ma anche forze eh, dell'ordine e altro, i tape possono essere cautelati. Vedere. vediamo Paolo, appunto, che fa esatto, vedere. Lo possiamo vedere quel in dentino, camera, esatto, quel dentino è fondamentale perché tecnicamente associa un, a un write blocking effettivo del drive. E cosa significa? Che, faccio un esempio, lo studio notarile che deve fare i salvataggi ciclici, piuttosto che lo studio legale che ha bisogno di prendere, archiviare e cautelare, o la forza dell'ordine, cosa serve? Serve semplicemente prendere, cautelare con una fascetta o con un sigillo quel blocco e avete ottenuto la vostra unità in sola lettura, in di lavoro e alto protetto. Questo perché è importante? Perché è importante capire come cambiare anche il proprio modo di lavorare grazie a delle funzionalità che sono native, integrate nei sistemi e soprattutto sono estremamente competitive. Poi magari accenneremo l'aspetto dei worm. Dal punto di vista, diciamo, di integrazione con Synology, poi vi è tutta quella che è l'integrazione, ad esempio, con le gambe di videosoveglianza e di videosoveglianza analitica. Cosa significa? E anche rete in realtà. Cosa significa? Che come noi stiamo sviluppando, soprattutto in questo periodo, la necessità di integrare soluzioni di sorveglianza, ad esempio il biometrico, geometrico della temperatura, della mascherina piuttosto che altro o controlli di accessi e altro tipo barre o altro avete bisogno di un supporto dove salvare ad esempio i log certificati o dove salvare quelli che sono eh, diciamo degli esiti particolari previsti dal trattamento di questi dati e qui RedX è imbattibile è imbattibile come costo è imbattibile come soluzione perché voi potete prendere avere uno offload diretto del dato, dell'output di quello che viene generato, log e altro, questo vale anche per gli apparati di rete e per gli obblighi di GDPR, in RDX e poi fare una bellissima archiviazione ciclica dove poi avrete un drive che viene preso, messo, depositato è messo anche sotto proteggibile a scrittura. Questo perché è molto importante? Perché se noi pensiamo un concetto ad esempio di controllo e passaggio di accesso, ma piuttosto pensiamo anche ad esempio, questo è un caso di, di, di, area, di area nativa, se la macchina si ferma o se qualcosa si ferma in quest'area, si attiva un particolare, un particolare allen. Cosa accade in questo momento? In questo momento, ad esempio, se abbiamo letto le targhe, letto il lettore target, il lettore target cattura la targa e crea e archivi in un log. Se voi tutti questi log li avete archiviati su un RDX, quindi avete il backup interno del NAS, ma poi avete il salvataggio che può essere anche criptato all'interno dell'RDX, voi avete un metodo completamente compliance a livello di sicurezza informatica, a livello di trattamento del dato, ma soprattutto che qualora vi fosse un'integrazione con un accesso alla forza dell'ordine, piuttosto che una necessità di un'autorità un giudiziaria, ma piuttosto anche la necessità di garantire che si ha una conservazione corretta questo è quello che potete fare con Synology e, Thunder, e Overland Thunder perché questo è importante? è importante perché si inizia a capire come il pro, il, il, le soluzioni non vanno viste come un disco USB ma vanno viste appunto per tutte quelle, pe, quelle funzionalità e performance allo stesso tempo vi basti pensare se noi pensassimo ad esempio controllo perimetrare il rilevamento delle intrusioni, il tracking del facciale piuttosto che un rilevamento di movimento particolare anche su scenari. Tutti questi dati che poi si trasformano in dati effettivi da archiviare qualora ci fosse un problema, trovano nell'RDX la soluzione e il compagno perfetto. Perché è vero che avete il backup interno, ma poi dovete fare la, quella che è la conservazione. E attenzione che in termini di conservazione avete un sistema che è nato per questo e non date per scontato che prendendo un disco USB lasciandolo fermo n anni questo riparte proprio anche nel livello proprio di progettazione e costruzione sia di firmware ma anche tecnicamente hardware poi arriviamo e qui eh, vado un attimo a legarmi su questa parte quello che Ti è era... posso giusto un attimo Francesco prima di, di, andare, di andare avanti sì, sì? No, giusto per, per due precisazioni perché Uh, quando parliamo poi effettivamente di RDX comparato a un disco USB queste che hai dato tu sono ovviamente delle motivazioni estremamente valide, eh, poi ovviamente ce ne sono tante altre, no? quindi un disco USB sappiamo che non nasce per fare questo, ma nasce per essere un'estensione di IR, uno storage o, o per altro, ma, ma non, non per essere trasportato, no? quindi come sappiamo, sappiamo sì. benissimo. E in questo caso un disco USB lo troviamo da Carrefour, lo troviamo da Bennett, mentre RDX sappiamo che è, è una, una soluzione che viene rilasciata eh, solamente attraverso il canale distributivo, quindi ovviamente quello è un altro plus che è della, della soluzione. Ma poi tutte quelle altre particolarità, come hai detto tu prima, per cui eh, un RDX è molto più protetto, quindi c'è tutta una parte di ingegnerizzazione del disco all'interno della cartuccia, per cui eh, non è sottoposto a cariche elettrostatiche, cose che invece i dischi USB lo sono, perché hanno delle parti metalliche quindi dal connettore che è la prima parte metallica sostanzialmente che tra l'altro si rompe poi nel lungo periodo perché a forza di fare quel lavoro di attacca e stacca no, del cavo sappiamo benissimo che i connettori sono estremamente deboli e eh, se non sbaglio avevamo parlato anche con te proprio di questo, eh, perché si risparmia talmente tanto sulla parte dei connettori che effettivamente eh, sono estremamente deboli e dopo un paio di... Uh, attacca e stacca del cavo sappiamo che si vanno a, a creare delle, delle disconnessioni anche al, al disco per cui quella è un'altra funzionalità esatto appunto basta, basta <ride> pensare di... che il connettore diciamo questo è il classico connettore da drive esterno non è minimamente paragonabile in termini di gancio d'usura perché per ottimizzare esatto. lo spazio e l'alimentazione è ipercompatto nel caso, degli, nel caso degli RDX noi abbiamo una soluzione che praticamente ha un connettore esteso e fatto apposta appunto per lo sgancio e la esatto. Questo Infatti Questo deve... vale, vale la scelta nel senso... Ovviamente, ovviamente. E, e soprattutto un altro dato che ci chiedono sempre quanto dura un RDX. Eh, diciamo che la durata viene valutata in numero di sganci e riagganci e quindi sappiamo che vanno dai 5.000 ai 10.000 eh, espulsioni e inserimenti quindi un numero estremamente elevato da questo punto di vista che un connettore non supporta in maniera assoluta il numero di, di sganci e riagganci e un'altra cosa è la garanzia essendo Overland Hamburg eh, un produttore eh, per il mondo business, la garanzia che diamo su tutte le nostre soluzioni è di tre anni con sostituzione anticipata, quindi un'altra cosa che differenza estremamente importante tra un normale disco USB e una, una soluzione RDX e, e, ma, pre, queste erano più che altro le precisazioni che volevo fare. E se non altro, perché poi avevi detto prima tape, in realtà non c'è un tape dentro. Ma tu lo senti? Sì, è reticente. So, so, so, so, so, formazione del... tecnica, <ride> <ride> lì, no, Perché tecnic tecnicamente, nel senso, appunto, uh, uh, ho detto un'imprecisione io: sono dischi, effettivamente, assolutamente. No, no, no, bene, è, è le chiamo cassette, tape. Oh, però, perché eh, apprezzo molto il principio di, proprio, di differenziare la tipologia perché la confusione, soprattutto tra il classico disco USB esterno con il classico disco USB esterno è una confusione che in realtà genera quei problemi che quando poi uno si scontra dice ah cavolo, se avessi preso un RDX avrei risolto il problema e succede ah, molto, molto, molto spesso, spesso. Soprattutto per anche delle funzionalità, abbiamo visto prima il discorso del blocco e lettura. Se voi dovete sottoporre ad esempio un controllo di un registro per un accertamento piuttosto che altro, lo mettete in blocco di lettura, siete regolari, non avete problemi, non dovete fare una trafila o acquistare software ipercostosi per creare un'area una, un temporale o la copia forense dell'obbligo. Viceversa, viceversa, è importante improntare anche questo come servizi per i quei clienti che voi andate a servire, perché significa anche dimostrare una qualità di servizio, una qualità tecnica molto, molto, molto alta. Qui se posso chiudere quella parte di eh, diciamo, tutto integrazione, tutto. tutto il segmento eh, Overland Handberg, non solo con gli RDX, ma anche con eh, i gestori di librerie, chiaramente trova eh, come ottimo partner anche quella gamma di prodotti, diciamo, di livello enterprise. Dove avete bisogno di magari automatizzare un caricamento piuttosto che gestire e articolare l'utilizzo di vari device. Questo perché dico che, che dunque è fondamentale? Perché di fatto l'integrazione Synology over Lanternberg non solo è tecnicamente strutturata e efficace, ma rappresenta anche un punto di affidabilità. Dunque, qualora voi dovreste realizzare un'infrastruttura, doveste trovare i punti di fallimento, i classi WAP. Spesso e volentieri o se sono singoli gli SF, spesso e volentieri la coppia offside, la classica 1 a 3 e la multi 3 dove ha appunto la coppia di trasporto, quello è un punto di fallimento altissimo. Vi basti pensare che i driver che sono anche, essendo progettati per l'integrazione a basso livello, sono anche progettati per la crittografia dinamica lato sinologi. Questo cosa implica? Che quando fate i backup sui dischi esterni e non li criptate, e se qualcuno perde il disco, dunque tecnicamente nascono per essere integrati e poi sviluppano anche delle soluzioni avanzatissime come soluzioni Worm ad esempio per preservare la scrittura in modo irreversibile piuttosto che altro che sono completamente integrabili mediante integrazioni come ad esempio macchine virtuali dedicate su Synology UMM. Pro in generale, eh, tanto giusto per dirvi qualunque NAS oggi può virtualizzare le soluzioni diciamo, dalla Plus, in su, eh, avete sempre la macchina virtuale compresa come istanza che vi permette di fare tutta la parte di gestione software lato. questo non ha costi aggiuntivi, dunque proprio per capirci, non è solo un investimento, è anche una certezza, l'altro lato solo per il fatto di avere un sistema di archiviazione che vi Può essere effettivamente verificato a livello di integrità del dato. Cioè, quando vedete creare la cartella si verifica il checksum di integrità, si verifica l'integrità del backup. Questo vi garantisce che potrete ripristinare quel backup. Questo non è una cosa da dare per scontata su dispositivi esterni. È una cosa che si può dare per scontata su un salvataggio nas a nas perché si utilizzano determinati protocolli. Ma salvataggi di su con dispositivi esterni non è da dare per scontati. E su questo. A mio parere, non lo parlo dunque per una questione proprio di, di, di gentilezza, ma lo parlo proprio da tecnico, rende l'RDX la soluzione, anche perché non ci sono competition importanti su questo, proprio perché loro sono lo standard de facto sul salvataggio, salvataggio a tape, tra virgolette, a cassetta, adesso lo in questo modo, per questo scopo, per lo scopo di salvataggio esterno e di protezione del dato esterno. E questo secondo me rende imbattibile proprio la soluzione, proprio sul piano puramente tecnico. Grazie Francesco, grazie per la sponsorizzazione a questo punto. No, le <ride> tecniche, però... Assoluta. Ehm, beh, diciamo solo due parole in più rispetto a quello che hai già anticipato tu sulla parte warm, no? quindi sulla parte di di soluzione che noi abbiamo a portafoglio che, è, che poi effettivamente è una soluzione software, aspetta vediamo se riesco a condividere le, uh, la slide di prima perché non ho, ho voluto non portare poi troppo, troppe soluzioni Pardon, così non è vediamo, scusate aspetta che ti ridò il costo del relatore, credo scusate sì, perfetto. Via. Non so. No, no, nessun problema. Eccolo qua. Eh, dovresti, si sì, dovrebbe vedere. Questa era la slide sì. che, avevo, che avevo messo prima, eh, che parla delle soluzioni WARM. In realtà, eh, le soluzioni WARM sono anche state certificate eh, da KPMG, che è l'ente che certifica proprio la, la tecnologia WARM. Quindi che permette appunto di scrivere una volta sola i dati sul supporto in modo che non sia più modificabile come hai detto tu eh, ma è, sia leggibile per ulteriori accessi eh, futuri o per consultazioni future eh, quindi KPMG ha certificato le soluzioni delle soluzioni di x warm possiamo dire che esistono diciamo sostanzialmente due modalità operative quella del volume, quindi qualsiasi dato che viene scritto all'interno del volume, che abbiamo creato, del volume X warm, eh, tutti i file vengono resi non più modificabili, secondo le impostazioni che daremo, quindi eh, possiamo impostare anche dei tempi di eh, attesa prima che il file venga reso warm, piuttosto che andare a farlo in maniera automatica ed immediata nel momento in cui il dato viene scritto sulla cartuccia quindi questa è una delle possibili configurazioni l'altra invece è proprio per file quindi se abbiamo le due possibilità quindi per volume e per file quindi nel momento in cui decidiamo che quel file XYZ deve diventare worm lo andiamo appunto ad imputare a farlo manualmente da questo punto di vista perché è cambiata diciamo, la modalità operativa in questo modo possiamo andare a crearci dei supporti eh, specifici beh, a seconda delle nostre esigenze. Quindi, come hai detto tu prima, lo studio notarile, eh, lo studio di avvocati, eh, il giudice di pace perché deve salvare no, determinati file che non possono essere più modificati delle sentenze o, come abbiamo detto prima, in ambito ospedaliero, quindi in ambito sanità, dobbiamo salvare dei dati che devono essere consultabili o accessibili ma non modificabili nel lungo periodo questa è una delle soluzioni così come ehm, è diciamo, la, la vita media diciamo, di un produttore di X chi conosce le nostre soluzioni sa che il numero di fold è veramente bassissimo, molto meno rispetto ai eh, dischi normali quindi eh, molto più bassa la percentuale di fold rispetto a dei dischi classici ma eh, la cosa importante è che se ci da, diamo una permanenza del dato sopra che va anche oltre i 10 anni. L'importante è conservare ovviamente i dispositivi in maniera corretta, quindi a temperature controllate, a umidità controllate, quindi solitamente link a di sicurezza o quant'altro, in modo che. Non possano essere ovviamente attaccati dal, dal, dal, nel lungo periodo. Quindi, quello è un altro possibile, possibile scenario possibile, eh, e funzionalità, appunto, delle caratteristiche delle soluzioni RDX. Um, detto questo, l'altra funzionalità che è presente nel pacchetto RDX Lock, in RDX Lock abbiamo appunto la parte Worm, ho detto prima, e la parte Ransom Block. La parte ransom block è appunto quella parte di software ehm, che sostanzialmente va a tracciare tutti i processi che cercano di accedere dalla nostra cartuccia, in questo caso è solamente per sistemi Windows, da server a client standard, e va a tracciare quindi qualsiasi processo proprio che cerca di accedere alla nostra cartuccia. Di base tutti i processi sono in eh, blacklist, avrò un pop-up nel momento in cui... Uh, il processo X cerca di accedere alla cartuccia mi, mi, mi verrà presentato questo pop-up e io potrò decidere se eh, mettere questo processo in whitelist o in blacklist se autorizzarlo per una sola volta, se autorizzarlo per tempo, per determinati tempi, eccetera eccetera um, o se bloccarlo per sempre, quindi ho la possibilità anche di fare questo in questo caso la soluzione nasce per ovviare a tutte le problematiche di uh, attacchi ransomware come è successo in passato in cui ovviamente ne ho anche, anche il supporto RDX, benché magari ci fosse la possibilità di scollegarlo, ma non veniva fatto, eh, in questo modo ovviamente abbiamo una protezione ulteriore, un grado di protezione ulteriore e superiore rispetto a quello che è lo standard. Quindi, eh, questa è un'altra funzionalità. E questo pacchetto RDX lock ovviamente, è un qualcosa che è a pagamento, che eh, esiste sia in modalità bundle, quindi sulle, già, sulle cartucce RDX più il software e sia acquistando una licenza software e da utilizzare su una cartuccia, su un, su un dispositivo già in possesso del, del cliente. Quindi in questo modo abbiamo chiuso un po' il cerchio anche sulla parte pacchetto di protezione RDX lock, quindi con la parte Worm e con la parte ransom block. Ok, eh, vediamo se abbiamo ancora qualcosa. Io poi avevo inserito alcune slide relative alla parte tape vero e proprio in questo caso quindi proprio nastro eh, su cui volevo dire giusto due parole in più perché ovviamente eh, Overland Hamburg è da sempre nel mondo del tape e del nastro eh, ma soprattutto negli ultimi anni si è visto un po' un ritorno diciamo anche a questa tecnologia soprattutto per quelle aziende che hanno necessità di salvare grandi quantità di dati e di archiviarne magari nel, nel lungo periodo, con la generazione 8 siamo arrivati a 12 tera di dati su un tape singolo e eh, la differenza sta perché c'è stato un passaggio di generazione, quella tra la generazione 6 e la generazione 7 e 8, dove si è passati dall'utilizzo delle eh, particelle metalliche alla barriera ferrite, la bario ferite ci ha permesso poi effettivamente ai, uh, ai supporti TAPE di archiviare una maggiore quantità di dati su un supporto sempre delle stesse dimensioni, ma soprattutto è una protezione ulteriore da uh, agenti esterni, quindi da polvere, umidità e campi elettromagnetici. Infatti la bario ferite viene certificata sempre per 30 anni come supporto ovviamente eh, di archiviazione e eh, nel prossimo 2021 verrà alla luce la generazione LTO9 dove sarà permesso, se ce si potrà arrivare a 24 tera di dati su una singola, te, su un singolo tape eh, senza calcolare poi anche ovviamente la compressione che quindi permetterà di archiviare ancora ancora più dati e tra la generazione 6 e la 7 e la 8 c'è stato veramente un salto dal punto di vista della qualità dei supporti ma anche delle prestazioni perché ovviamente c'è stata questa nuova generazione di prodotti che ci ha permesso di salvare grosse quantità di dati um, non, no, non mi addentro troppo nelle soluzioni tape se non per dire che esistono sia le soluzioni singole eh, con interfaccia SAS e Fiber channel che le soluzioni a libreria, dove ovviamente abbiamo numerosi slot a disposizione partendo dagli otto slot della Neo storage loader per arrivare alla Neo XL 80 in configurazione massima, in scalabilità massima, perché in questo caso possiamo aggiungere ulteriori 6 espansioni, più quella base per arrivare a coprire 42 unità, quindi un rack completo 560 slot, quindi 560 tape per quindi coprire circa se non sbaglio 7 o 8 peta di dati quindi abbiamo una, una capacità estremamente importante tutto questo tutto il portafoglio delle soluzioni ovviamente di Overland Hamburg anche in combinazione poi con ovviamente i supporti con i nas di Synology ci permette di addentrarci a quello che è il tema dell'air quindi eh, che Francesco ha già, ha già, di cui ha già parlato prima che è appunto la possibilità di salvare i nostri dati su un supporto rimovibile che quindi ci permette di adempiere a quella che è la famosa regola del 321 che ci dice che per salvare, avere diciamo, una copia sicura dei nostri dati dovremmo avere tre copie degli stessi salvate su due dispositivi diversi di cui una copia off-site e offline, quindi proprio per proteggere da possibili attacchi disastri e quindi parliamo di disastri atmosferici piuttosto che altro ma soprattutto attacchi eh, malevoli da... anche mirati in questo caso perché sappiamo se un dispositivo è sconnesso siamo sicuri che non può essere attaccato se poi è anche off siamo anche sicuri che in caso di eh, disastri da questo punto di vista sia protetto maggiormente quindi avere una copia dei dati fuori da quella che è la sede principale ovviamente della, della nostra azienda Se vuoi aggiungere tu qualcosa Francesco? Allora assolutamente eh, la logica è proprio quella della, del principio di continuità dunque abbiamo da un lato la sicurezza di avere proprio un, in, uh, una separazione fisica ma allo stesso tempo abbiamo la possibilità come avete visto prima nell'Explorer di un'immediata uh, fruibilità diciamo del backup questo perché proprio a basso livello vi è una continuità questo è fondamentale rispetto in termini di tempistiche anche rispetto a un classico drive dove invece dovreste rielaborare sempre il contenitore una volta riconnesso il disco e altro. E poi vi è un'autenticazione strutturata proprio grazie eh, all'integrazione interna di RDX rispetto proprio alle routine del NAS, dunque controlli che vanno dall'integrità alla temperatura e altro. Perfetto. Allora, adesso se non ricordo male, ok. Io qua avevo pubblicato tutti i nostri dati. Poi non so se tu volevi aggiungere ancora qualcosa relativamente ai prodotti o se hai delle novità in arrivo, magari di cui vuoi deliziarci o meno eh, però qui allora ho riassunto sia i miei dati che i tuoi dati francesco eh, con appunto Grazie. le nostre email aziendali e i nostri cellulari per cui se ci fosse bisogno per i partner eh, sappiamo sappiamo come va eh, sappiamo che possono mettersi in contatto direttamente direttamente con noi eh, non so se c'era qualcos'altro che tu avevi da, da aggiungere eh, prima di eh, poter leggere magari qualche domanda adesso non, non ne vedo attualmente però chiedo ovviamente a chi è, sta partecipando se ha eh, necessità di qualche delucidazione in tal caso sia sulle soluzioni over atamble piuttosto che sulle soluzioni sinologi che può sfruttare il, nel pannello do to webinar appunto la parte delle, delle domande Vai io aggi aggiungerei un punto allora di novità lato sin oggi ve ne sono molte dalle integrazioni appunto delle gambe di boa piuttosto che tutta la gamma sd Altro. però per rimanere sul tema eh, vorrei rappresentare una cosa eh, non fatevi mai problemi a contattarci per chiedere anche una simulazione di quello che può essere un prodotto che voi vorreste integrare un'installazione che voi vorreste fare siamo a vostra completa disposizione e vi supportiamo appunto in forme proprio eh, come anche pre-COVID di comunicazione, come può essere la classica conference call, video call, in cui potete connettervi ai dispositivi, facciamo simuliamo le, le infrastrutture che volete realizzare, altro. Dunque siamo a vostra completa disposizione, provate e vedrete come l'integrazione overland Sinology sarà sicuramente un ottimo alleato. Questo è ok eh, Francesco, eh, c'è solo una domanda eh, una do no non c'è solo una, una domanda nel senso che eh, volevo aggiungere ancora una cosa ma adesso ho visto che mi è apparsa la domanda allora chiediamo eh, vediamo di rispondere insieme a questa domanda qua eh, RDX può essere visto come un tape invece che un disco ci chiedono eh, in realtà Può visto, viene visto come un Rdx, come un disco rimovibile sui sistemi uh, certo. Synology. ok, uh, sta era. E eh. è, è integrato assolutamente proprio come una specifica tipologia di unità dunque Rdx è Rdx e di conseguenza apparentemente è come una volta che voi connettete avete la piena disponibilità dello spazio, non avete il problema dello scorrimento, diciamo che dovete avere su un tape, idealmente, dunque hai ha i benefici di entrambi senza avere l'handicap dello scorrimento sequenziale. Esatto, Nulla toglie esatto. che voi possiate scegliere di scrivere in via sequenziale dentro, eh? potete creare un container di salvataggio che è sequenziale, sì. però voi avete la piena disponibilità di ogni singolo settore di quel... Eh, l'unità esterna. Perfetto. C'è un'altra domanda e mi, ci chiedono, mi chiedono, ci chiedono se possiamo dare un esempio di utilizzo della Quick Station e eh, come si utilizza e con quali software? Adesso poi entriamo nel merito. Eh, facciamo... Allora, rispondiamo velocemente a questa domanda. Rispondo io in parte, poi chiedo ovviamente una, una mano anche a te sulla parte poi di integrazione, Francesco. Uh, allora, la Quick Station sostanzialmente, uh, ne abbiamo due, Quick Station 4 e Quickstation 8, differiscono solamente per il numero di slot e per le, uh, le caratteristiche. Per cui, uh, su una abbiamo quattro porte gigabit, sulla piccola. E sulla grande, sulla auto slot abbiamo due porte 10 GB. Per cui, eh, quella sta la, differ la differenza dal punto di vista poi effettivamente del delle funzionalità. Dal punto di vista delle eh, configurazioni, abbiamo sulla O4 la possibilità di avere quattro differenti target ai scasi. Quindi, io vedo quattro volumi sostanzialmente. Abbiamo la possibilità di avere un volume logico, quindi facendo la somma degli slot che voglio ovviamente, eh, indicare come volume logico, per cui potrei iniziare con due, potrei iniziare con tre slot, posso aggiungere un quarto slot poi, quindi in base a quelle che sono le mie necessità. Volume logico con il fault tolerance, in questo caso ho la necessità di avere almeno tre slot che compongono il fault tolerance perché lei va a selezionare, una sorta di RAI le 5 o 6 in base a quanti slot abbiamo dedicato al volume logico con fault tolerance, quindi non è un vero e proprio NAS ma è più che altro una protezione in più eh, della, della, dei miei dati sostanzialmente. quindi in caso perda una cartuccia per un guasto o qualcosa ho comunque la sicurezza di che i miei dati siano ancora disponibili, quindi andrò a sostituire quella cartuccia e verrà ricomposto poi il, il, il RAI quindi il fault tolerance Um, L'altra modalità di configurazione della QuickStation 4 è Autoloader, come ho detto prima, quindi abbiamo un drive attivo alla, alla volta, nel senso che il primo slot viene montato, tutti gli altri tre successivi sono smontati. Nel momento in cui la QuickStation 4 eh, riceve dal software di backup, dal, dal prodotto, un... Eject quindi un comando di, di, di Eject ehm, smonta la prima cartuccia e monta la seconda cartuccia e via così per cui smonterà poi ne, quando arriverà un comando di fine, di fine backup quindi un Eject di fine backup smonterà la seconda cartuccia monterà la terza cartuccia e così via per cui abbiamo questa sorta di ciclo continuo in cui le cartucce sono sempre all'interno della quick station, ma sono smontate quindi non abbiamo una sorta di, di visibilità da questo punto di vista. Un'altra modalità di configurazione in più c'è sulla PlayStation 8, che è quello che dicevo prima: è l'emulazione di libreria. Quindi viene vista proprio dai sistemi come fosse una vera e propria libreria a nastro. Quindi, come fosse un storage, un autoloader LTO 4 se non ricordo male, o una T24 LTO 4. Quindi ho una configurazione, quindi non si presenta ai miei sistemi e al mio software di backup come fosse una vera e propria libreria nostra. Ehm, C'è un'ultima modalità, la modalità ibrida della Questation 8, per cui viene divisa in due parti, quattro slot vengono dedicati a target ice casi, e quattro slot vengono de dedicati ad emulazione di libreria. In questo caso ovviamente ho una modalità mista. Cercando di rispondere poi ad altre domande, ci chiedono come si utilizza praticamente la QuickStation. Sostanzialmente la utilizziamo eh, attraverso assi Knowledge, non possiamo farlo una connessione diretta se non attraverso la virtualizzazione. Dico giusto Francesco? Sì. Sì, sì esatto. Quindi, andiamo a creare una, una virtual station, giusto? Nella eh, VMM. Okay. perché un'istanza specifica per l'iniziatore scasi, esatto perché eh, in questo caso dobbiamo andare a creare una connessione casi tra il sistema Synology e la nostra QuickStation e, e lo possiamo fare solamente attraverso appunto un'istanza eh, WMM, WMM giusto? esatto ok diversamente se non utilizziamo Synology possiamo utilizzare Altri software di backup o altri sistemi, Windows ha già integrato un iniziatore Ace Casi, per cui può essere vista come una estensione del mio server, del mio PC, di quello che vogliamo. Posso andare a gestire un backup attraverso software di backup, come è successo nei precedenti webinar che abbiamo fatto con VIM. E come faremo con Acronis, in entrambi i casi possiamo sfruttare un software di backup per andare a scrivere i dati sulla QuickStation, quindi sui volumi della QuickStation, nelle diverse modalità che ho elencato prima, quindi quattro target, volume logico, emulazione di libreria, piuttosto che l'ultima con autoloader, quindi dove abbiamo le quattro cartucce di cui una è sempre solo attiva. Poi esistono anche altri software di backup ovviamente che eh, possiamo utilizzare con la PlayStation 4 ma comunque andiamo per, ad operare su dei volumi ai scasi quindi che sono volumi della no dei nostri sistemi e quindi ovviamente possiamo gestirli come vogliamo e con che software di backup utilizziamo. Abbiamo parlato di Novastor quando c'erano i colleghi di, eh, di Buffalo ma abbiamo parlato di Vim, abbiamo parlato di Acronis, probabilmente in... Ne, non nelle prossime sessioni di luglio ma eh, a settembre-ottobre faremo anche ulteriori webinar insieme ad altri partner, Stiamo parlando, stiamo, ci stiamo accordando con altri produttori software proprio per fare dei webinar in congiunzione combinazione anche con loro. C'ho un'altra domanda, eh, Francesco. Qua ti tiro in ballo a te perché è lato sinologi Dove mi chiedono se la quantità di dati da salvare su RDX è superiore alla capacità di RDX, il backup si blocca. Sì. Perché. Ovviamente, in realtà eh. potete fare anche backup frammentati tra più drive. Solo che su questo il mio consiglio personale è, siccome RDX è integrato nativamente dimensionate inizialmente il backup in via corretta altrimenti create propri task separati per evitare appunto di saturarlo, una cosa importante quando andate a fare un ciclo di backup con hyper backup dunque è lì che il, diciamo, si può presentare questa problematica dovete controllare sempre che il numero di versioni che andate a selezionare è compatibile con lo spazio effettivo altrimenti è normale che se voi non avete creato una politica di riciclo lui non Diciamo non va a saturazione. È come se voi faceste il backup internamente, il concetto è lo stesso, giusto giusto per capirci. Adesso ve lo faccio vedere subito. Vuoi che ti passo lo schermo? Uh, no, ma penso che riescano, beh, forse sì, forse è meglio. Meglio perché viene in piccolo, altrimenti te lo, sì. ti passo immediatamente la palla. Dovreste aver ricevuto. Dovreste dovresti riuscire a vederlo adesso in teoria. Sì, allora, ti confermo. Allora, in sostanza, quando voi andate a fare un task di questo backup sull'RDX o andate a optare su un, dalle versioni più recenti e poi fate una valutazione effettiva su quante diciamo versioni fare, però altrimenti potete o inserire smart recycle, smart recycle pulirà in automatico qualora ci fosse un problema di saturazione se no in conservazione personalizzata vi create voi tutta la colonna di la regola di pulizia del backup Quarte. e mm -hmm. la saturazione sia interno al naso se non gli dite come pulirlo lui esegue il vostro, la vostra disposizione come backup proprio a caricamento questo è il mio suggerimento perfetto senza nulla togliere che poi eh, sappiamo che eh, e come è successo anche in alcuni casi con alcuni partner, appunto, dove hanno installato più eh, driver di X ad, ad un NAS, ovviamente sfruttando le, le porte USB che ci sono, che sono installate sui NAS. Sì. Quindi eh, addirittura c'è chi faceva una copia dei dati critici in rotazione su, su, esatto, su. Eh? E mentre i dati ovviamente un po' meno, un po meno critici su un altro device in modo così da avere esatto. eh, una cosa esatto. ulteriore. Esatto, il suggerimento è quello di fare sempre una buona diciamo, progettazione di backup, avete anche degli, degli strumenti all'interno delle soluzioni di sinology, soprattutto in hyper backup, che vi permettono di stimare, o l'analizzatore dell'attivazione, che vi permettono di stimare effettivamente Qual è l'incremento, basando su un'analisi basata sul deep learning di quello che voi avete fatto fino a quel momento, sulle cartelle interne? Che voi sulle share interne che voi vorreste poi andare a portare a peccato? Io diciamo, andrei più di progettazione iniziale per evitare di avere i colli bottiglia. Per evitare comunque i colli bottiglia, create una regola di pulizia. Sempre comunque. Se non mettete 10 milioni di versioni, perché è ovvio che lui dopo a un certo punto, se voi gli mettete 100.000 versioni, lui continuerà, continuerà, continuerà, finché non. Ok, qui c'è una, una considerazione, lato mio, eh, appunto da un, da un collega, mi dice, eh, se RDX emulasse un tape, quando si riempie il software richiederebbe una seconda cartuccia e continuerebbe quindi senza bloccarsi. È assolutamente così, esatto. ah, ahimè non è stata pensata eh, questa tipologia di emulazione, eh, non so se verrà implementata, ma non credo proprio per, per queste cose qua secondo me il eh, consiglio personale è come col discorso delle, delle quickstation andate a creargli il connettore col software overland e iniziate a cavallo perché vi permette di fare proprio la sequenza di, di, di rdx Dunque prendete numerate 10 cassette e lui fa i cicli però attenzione che oggi come oggi se avete questa esigenza qui io valuterei veramente appunto le altre soluzioni automatizzate di, di di and Thunder, che secondo me renderebbero più, più semplice soprattutto la parte di, di gestione perché comunque è come se aveste tanti RDX esatto, però grandi talmente, RDX esatto quindi con la, con la Playstation stasi, esatto, cioè, su quello, anche perché provate a pensare che sbagliate a mettere la, la cassetta in sequenza il prodotto se ne accorge perché il software RDX se ne accorge però diventa veramente macchinoso soprattutto perché spesso e volentieri sono azioni che vengono delegate a persone non molto formate cioè sono persone che di fatto gli dicono tu appena entri dentro, metti dentro la cassetta inizia da dire, metti dentro la prima poi dopo un'ora metti dentro la seconda poi quando esce metti dentro la terza comincia a diventare macchinoso e poi nel lungo periodo Può essere soggetto a problematiche e devo dire la verità eh, negli ultimi negli ultimi periodi c'è stata un'attenzione maggiore soprattutto alle, alle soluzioni quickstation infatti eh, alcuni partner hanno stanno sostituendo la soluzione di x standard dove abbiamo magari più drive quindi non la piccolissima impresa ma diciamo un'azienda un po' più media eh, stanno sostituendo l'RDX standard con la Quickstation proprio per questa possibilità di avere X cartucce che io posso rimuovere contemporaneamente nel caso di eh, volume logico volume logico di il tolerance quindi rimuovo contemporaneamente quel set di cartucce metto un altro set di cartucce quindi ho una protezione magari eh, più ampia rispetto alla singola cartuccia VX, quindi ho una capacità maggiore Ok, siamo andati direi lunghi perché sono le 12.07, eh, però le domande c'erano, per cui è stato estremamente interessante rispondere poi a, a tutte le, le curiosità. Non ne vedo altre, per cui eh, io eh, ho in teoria state vedendo tutti i nostri contatti, quindi eh, ringrazio nuovamente Francesco eh, per... Eh, per la sua disponibilità e per tutte le informazioni tecniche soprattutto perché lui è, sappiamo, è molto più tecnico uh, di me. Grazie allora. nuovamente Francesco, se vuoi salutare i partecipanti poi Grazie. chiudo la sessione. Grazie ancora a tutti per la partecipazione e siamo a vostra disposizione. Esatto, ecco, un'altra cosa che non abbiamo detto, se hanno bisogno ovviamente di contattarci per verificare come funzionano le soluzioni, tu hai anche degli RDX, quindi puoi, eh, puoi far vedere come, come funziona la soluzione. Simulare quindi, così anche nei progetti, insomma, a Ok, grazie mille Francesco nuovamente, grazie ai partecipanti per essere stati con noi fino ad ora e vi diamo appuntamento al prossimo martedì dell'integrazione di Overland Amber, la prossima settimana sarà con, in questo caso con Acronis. Buona giornata a tutti e buona continuazione.